Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, e egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io il Signore ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome». Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e nuovi io preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire. Siamo nella seconda parte del libro del profeta Isaia, cosiddetto Deuteros Isaia o secondo Isaia ecco siamo in una situazione storica dove c'è un momento di dispersione no? e di fatica, di difficoltà il popolo di Israele vive la realtà dell'esilio c'è il passaggio eh, tra eh, Nabucodonosor e Ciro dalla Babilonia alla Persia e così via quindi c'è questa situazione un po' di disorientamento potremmo dire e questo libro quindi della consolazione si colloca proprio in questo momento anche se vediamo che tutto il libro del profeta Isaia ha potremmo dire questo senso di incoraggiamento, di forza dove lo stesso profeta viene incoraggiato, viene chiamato viene ehm, eh, sostenuto, no? già come avevamo eh, visto l'altra volta in Isaia di Gerusalemme, nel primo Isaia, vediamo che era un profeta che proveniva dalla cerchia regale, quindi era una persona anche potente, eppure in una situazione di disorientamento lui non cerca la forza nei palazzi, nelle alleanze politiche, ma lo troviamo lì nel Tempio, nel momento della preghiera, ed è in questa situazione che il Signore gli dice io ci sono, sono con te, non ti abbandono. Allora anche questo secondo Isaia e questo primo canto del servo che alcuni sostengono che poteva essere un, libro, un libretto autonomo, questi libri e questi canti del servo, e poi sono stati integrati successivamente nel secondo Isaia. E ci sono ovviamente diverse interpretazioni, nessuno c'era quando c'è stata la composizione però eh, quello che possiamo dire è che è ben integrato in questo libro della consolazione quindi può essere interessante andare a rileggerci se vogliamo oggi eh, la, il capitolo 6 della vocazione di Isaia se vogliamo anche il capitolo 11 che è il germoglio eh, che riceve questo spirito del Signore, no? i doni dello Spirito Santo e poi anche il, il capitolo successivo, il capitolo 42 che è il capitolo 43 dove viene sottolineata questa protezione, anzi partirei proprio da questa semplice lettura che poi eh, possiamo rileggerci, no? Quindi il Signore, potremmo dire, manifesta la sua presenza, il suo sostegno in tutti i modi. Ad esempio, ascoltiamo questa parte del capitolo 43 e poi ritorniamo al 42. Ora, così dice, il Signore che ti ha creato, Giacobbe, che ti ha plasmato, Israele, non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, no? Vediamo come riprende alcuni aspetti del testo eh, del cantico di del Yahweh del Signore. Se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al Settendrione, restituisci e al Mezzogiorno, non trattenere. Fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato. Poi, se ricordiamo poi anche le prime righe del capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo. Quindi, questo libro della consolazione inizia proprio con queste parole di consolazione. Eh, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate il cuore di Gerusalemme. Qua il Signore cerca un'intimità. Parlate il cuore, pensiamo anche a Osea no? che. Vuole il, eh, Dio vuole portare il suo popolo nel deserto per cercare questa eh, intimità, parlarle sul cuore. Parlate al cuore di Gerusalemme. È come lo sposo che stringe la, la, la sposa e con il suo fiato le riscalda il petto. insomma. Quindi questa profonda intimità, questo fiato eh, che. Eh, anche in Sicilia mi sembra se si dice se è il fiato mio qua è sciato sì. <ride> e quindi c'è questo profondo affetto, no? questo desiderio questa reciprocità e gridatele che la sua tribolazione è compiuta quindi vediamo il contesto proprio di incoraggiamento cioè io non ti mollo non ti lascio sono con te, sono per sempre con te e non ti abbandono. Quindi probabilmente lo stesso servo del Signore che anche qui bisogna vedere, ci sono diverse interpretazioni, potrebbe essere una persona regale, alcuni pensano ad esempio a Ciro o al, eh, al re di Israele. Zorobabele, eh, oppure eh, qualche profeta, ci sono questi due aspetti, un aspetto regale, quindi l'essere pastore, il guidare il popolo, ma anche la dimensione profetica, no? perché l'aspetto dell'unzione di cui si parla spesso è nei, eh, nei profeti e nei re e anche nei giudici, spesso si vede questa profonda eh, trasformazione potremmo dire. Questo servo del, del Signore può essere o un personaggio individuale o una persona corporativa, può essere un resto di Israele che è rimasto fedele. Pensiamo anche al libro di Elia, no? al, la parte di Elia, dove egli crede di essere rimasto da solo a seguire il Signore, invece poi lì proprio eh, sull'Oreb gli viene detto, guarda che c'è un resto che è rimasto fedele, c'è un piccolo gruppo, non, non pensare di essere da solo. Eh, c'è sempre questa essere coinvolti personalmente e poi, eh, quindi, e poi a livello di gruppo, a livello corale. Israele, il resto di Israele, il profeta Isaia, qualche personaggio importante, che è chiamato a guidare, ad essere eh, un po' il conduttore a livello profetico e regale di questo popolo ma anche possiamo le eh, leggerlo oggi in relazione a noi stessi quindi alla nostra singola persona e questo brano si realizza oggi per me e si realizza in me c'è sempre questa doppia dimensione potremmo dire siamo noi le persone alle quali il Signore oggi si rivolge, ma anche siamo non solo i destinatari, ma anche chiamati ad essere i missionari, coloro che portano oggi questa parola di salvezza a tutte le nazioni. È interessante che c'è anche eh, un forte universalismo eh, che però non toglie l'identità eh, di Israele. E questo essere radunati da tutta la terra, il popolo che è nella diaspora viene raccolto ma anche questa apertura alle genti, questa apertura universale no? e quindi possiamo leggerlo anche in relazione a Geremia che anche lì si parla delle genti, questa apertura universalistica e, e quindi e poi vediamo come San Paolo ad esempio si identifica con Geremia, no? quindi con questa apertura alle genti e poi c'è dentro i canti i carmi del servo. Ma anche lo stesso Gesù si identifica eh, con questi eh, testi del servo e del Signore. Ad esempio domenica scorsa appunto con l'ascolto del Vangelo, del Battesimo di Gesù, proprio i primi versetti che qui abbiamo letto anche oggi sono paro paro a quelli che vengono letti nel Vangelo di Matteo. Leggendo in questa prospettiva il Cantico del Servo con il Battesimo di Gesù, potremmo vedere anche in questo Battesimo di Gesù una dimensione regale e una dimensione profetica, come la vediamo qui nel Servo del Signore. Ed è interessante che questi aspetti illuminano la regalità di Gesù e la sua dimensione profetica l'universalismo come dicevo e però questo universalismo non cede il passo a mescolamenti sia a livello di razza, di Israele ma soprattutto a livello di fede, viene ribadito il monoteismo questa forte fede, come veniva eh, sottolineato da Elia così questa forza del monoteismo viene ribadito, quindi vediamo che in tutti coloro che sono i portatori, gli accompagnatori della salvezza di Israele e della salvezza anche qui delle genti, c'è una forte dimensione dove viene ribadito chi è Dio, la sua identità profonda. Un altro confronto potremmo metterlo tra l'affermazione di chi è il servo, cioè tu sei il mio servo io ti sostengo, quindi questa relazione intima tra il Signore e il suo inviato. E anche qui possiamo fare un parallelo con quello eh, che eh, avviene nel Vangelo eh, di domenica scorsa. No? ed ecco una voce questo è il mio figlio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento in relazione possiamo leggere al capitolo 12 versetto 18 quando si parla del servo del signore qua eh, c'è la presentazione da parte del padre che chiama il mio figlio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento e rimanda ai primi versetti ma poi se andiamo al capitolo 12 versetti 18 e in poi, fino al 21 c'è propriamente la citazione di questo testo del servo del Signore Gesù però avendo saputo si allontanò di là, molti lo seguirono e degli li guarì impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia ecco il mio servo che io ho scelto quindi anche questa dimensione di non imporsi ma di vivere il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento, però il mio spirito sopra di lui, e annuncerà alle nazioni la giustizia, non contesterà, né griderà, né seuderà nelle piazze la sua, via la sua voce, né spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le nazioni. Quindi capitolo 3 e capitolo 12, vediamo che viene fuori, questa dimensione del servo del Signore. Ecco, innanzitutto il primo versetto, questo ecco, guardate, guarda, questo è il mio servo, quindi il Signore lo presenta davanti al popolo di Israele e potrebbe essere una vera e propria anche intronizzazione questa, ad esempio, o una presentazione davanti al popolo eh. può essere appunto una dimensione regale dove c'è un'intonizzazione il servo come sappiamo è il profeta è spesso una persona chiamata da Dio che è chiamato a renderlo presente quindi come dicevo prima eh, come il figlio è l'inviato del padre presente, rende presente il padre ed è chiamato a portare il padre così il servo è colui che è completamente coinvolto nel portare la presenza di Dio stesso. Pensiamo anche a Mosè. Mosè quando invi viene inviato durante la rivelazione che ha eh, lì sul monte eh, dove nel rovetto ardente il Signore lo invia gli dice io sono colui che sono. Eh, è l'identità di Dio che il, il profeta, potremmo dire che Mosè, deve portare e quindi lui deve portarlo davanti al popolo di Israele ma anche davanti al Faraone. Questo è il nostro compito, di portare Dio stesso perché noi siamo gli inviati di Dio e siamo chiamati a portare la presenza del Signore stesso che io sostengo, quindi io l'ho scelto, io lo sostengo. Anche in queste prime righe viene fuori forse anche, potremmo dire, in certo senso un'identità fragile di questo servo, nel senso che è lui stesso che è un po' una canna inclinata, è lui stesso che è un po' uno stop, stoppino dalla fiamma smorta però il Signore non lo abbandona, il Signore lo sostiene e lo accompagna sempre. Quindi non vediamo un servo nella forma della forza, dell'energia, ma è un servo mite e umile di cuore, un servo semplice, un servo che non conta su se stesso ma conta su Dio. Di questo lasciare che Dio si prenda cura di lui, che Dio lo sostenga, uno che si lascia amare da Dio pensiamo ad esempio a Pietro a San Pietro che eh, voleva mostrarsi voleva manifestare al Signore la sua forza ce la faccio, non temere, ci penso io ce... invece è proprio nella dimensione della fragilità che viene fuori il vero Pietro che si lascia salvare dal Signore noi abbiamo bisogno di lasciarci salvare dal Signore ecco il mio servo che io sostengo, il mio letto di cui ho, mi compiaccio, la mia anima lo vuole, la traduzione letterale sarebbe e la mia anima l'ha scelto e quindi è lui la persona che io ho scelto anche se è fragile anche ma io ho donato il mio spirito, ho posto il mio spirito su di lui e quindi l'ho riempito di questo spirito, come dicevo prima pensiamo a Isaia 11 ai versetti 1, 9 dove c'è questo spirito del Signore che agisce sul suo eletto, egli porterà il diritto alla nazione È, e far percepire quella che è la volontà liberatrice di Dio far percepire sempre la sua presenza, la sua grazia quindi vediamo come il Signore è presente in modo forte ma non oppressivo in modo da sostenere il suo servo ma anche liberante, cioè non si sostituisce al suo servo, l'ha scelto e chi... il servo è chiamato ad agire, a rendere presente il Signore stesso, quindi c'è una dimensione di libertà ma anche non di indifferenza, ti ho chiamato adesso fai quello che devi fare e basta. È un uomo che non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Cioè non è, è una persona che non si impone, che è una persona che non tratta con violenza. Ci rendiamo conto che non ci può essere una incoerenza tra il contenuto e il modo di fare. Possiamo dire a una persona ti voglio bene la prendiamo a schiaffi. No, cioè ci deve essere una coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo qui questa persona, questo servo assume l'amitezza di Dio come Dio non si impone su di lui anche allo stesso tempo questa persona sa pazientare sa attendere, non griderà non si eh, non fa il, la persona che si mette a fare piazza a fare caroselli, eccetera. È una persona che non si impone, che non fa eh, confusione. È il Signore stesso che presenta questo servo e lo presenta quindi davanti al popolo, come dire, questa è una persona affidabile. Ed è un po' quello che veniva letto ieri nella liturgia, nella prima lettura. Pensiamo alla lettera agli ebrei, dove viene presentato Gesù come misericordioso e degno di fede. È misericordioso, però questa misericordia di Dio, perché venga assunta dagli uomini, ha bisogno di affidabilità. Questo termine che viene usato per esprimere chi è degno di fede è colui che era chiamato a eh, reggere un po' il popolo di Israele. Doveva essere una persona fidata in fin dei conti, no? Quindi, cioè se noi non ci fidiamo di una persona, come facciamo ad accogliere da lui quella che, che quella persona ci dà? Innanzitutto ci vuole un'affidabilità, allora lì accetti anche la misericordia e il perdono di Dio, accetti quello che lui ti dona. Quindi il perdono di Dio, se non c'è una nostra accoglienza, come sappiamo non serve niente. E perché ci sia questa accoglienza ci vuole un'affidabilità? Ci vuole una persona ehm, della quale possiamo avere fiducia e alla quale possiamo affidarci per ottenere questa misericordia. E ins insomma il Signore vuol dire che questo servo è una persona affidabile e allora ci possiamo affidare a Lui. Come il servo quindi si fida il Signore e si affida al Signore così... Noi possiamo affidarci a questo servo perché è una persona affidata. Non spezzerà una canna incrinata e non spegnerà uno stroppino dalla fiamma smorta. Ci sono eh, diverse eh, letture qua di queste due righe. Cioè, ehm, innanzitutto c'è un'immagine che è l'immagine del, del re babilonese, no? Sappiamo che gli ebrei sono stati lì in esilio, eccetera, e quindi assumono un po' alcuni aspetti della cultura. E che cosa succedeva? Il re babilonese quando decideva, eh, faceva la decisione di morte su una persona, c'era un araldo che partiva e cominciava a annunciare questa persona è destinata alla morte. Quindi questo araldo doveva percorrere lunghi percorsi, per dirlo a tutti, perché tutte le città lo sapessero. E spesso aveva una lanterna in mano e una canna per sostenersi. Alla fine del percorso, eh, ormai questa canna era consumata, era inclinata, ormai non sosteneva più nessuno e l'olio era finito, quindi era ormai spacciato oppure anche addirittura ah, quando nessuno difendeva questa persona l'araldo stesso col ginocchio spezzava questa canna e diceva basta non c'è più niente da fare, spegneva la lampada anche eh, quando tu ti senti come uno stoppino quando tu ti senti come questa canna fragile perché di fatto qua il testo è personalizzato, la canna è come se fosse una persona, e il, la, lo stoppino viene presentato come una persona, quindi anche il Targum eh, parla di questo come dei poveri e delle persone eh, che sono abbandonate, no? quindi queste persone che in fin dei conti non, non spezzerà il povero. E non spegnerà eh, colui che è cieco, cioè continuerà a dare speranza, continuerà a sostenere, a, a incrementare, potremmo dire, a mantenere fermo, a dare vita e forza. Se io sono rinforzato, se io sono sostenuto posso sostenere gli altri, ma se io sono bastonato, quante volte che quando siamo trattati male trattiamo male anche le altre persone se ci, qualcuno ci bastona subito ci viene da trattare male un'altra persona quella aggressività che abbiamo ricevuto tendiamo a riversarla sugli altri ecco, eh, quasi come eh, spostamento no? Egli proclamerà il diritto con fermezza e questo questa, eh, eh, aspetto, questa parola positiva all'interno di realtà negative e prende ancora più forza, sembra come una frase centrale questa secondo me proclamerà il diritto con fermezza, cioè con entusiasmo, con forza, con credibilità eh, avrà successo insomma questa proclamazione vuole dire qui e il profeta Isaia e questo diritto che è questa opera di Dio che non si ferma non verrà meno e non si abbatterà cioè nessuno lo ferma nessuno ferma quest'opera di Dio perché se Dio stesso la vuole Nessuno può fermarla, nemmeno il profeta, quindi questa sensazione che c'è una forza intrinseca, dove il profeta si trova sostenuto, rinforzato, eh, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Un, questo finché esprime che eh, continua a incoraggiare, a dare forza, non si abbatte, eh, non si, ma c'è questo portare avanti fino in fondo, fino al massimo, sembra che questo ricordi un po' eh, quell'amore fino alla fine di Gesù, no? al capitolo di 13 di Giovanni, quando avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Padre Venturini riflettendo su questo fino alla fine dice, ma che cosa significa amare fino alla fine? Beh, innanzitutto fino alla morte, no? ama finché eh, arriva alla fine della sua vita fino alla fine però eh, significa anche fino al massimo non poteva dare di più è quindi un aspetto qualitativo quindi c'è un aspetto temporale un aspetto qualitativo un aspetto quantitativo da tutto tutto poi anche un aspetto potremmo dire dentro la fragilità cioè Gesù amando fino alla fine entra dentro le nostre notti entra dentro le nostre fughe entra dentro le nostre fragilità entra dentro le nostre fatiche e quindi questo anche qui questo testo finché non avrà stabilito il diritto esprime che questa macchina potremmo dire eh, non si ferma questo annuncio non si ferma e per la sua dottrina saranno in attesa le isole, cioè c'è questa attesa, questa forza che arriva fino a ogni luogo, fino alla fine del mondo, fino al massimo. Insomma, come dicevo prima. Questi i primi quattro versetti: questa è la prima parte dove eh, il Signore stesso presenta il suo profeta al suo popolo, alle genti, a tutti. Poi il versetto 5 è un versetto, potremmo dire, cerniera, dove si, eh, dopo aver parlato del suo servo, parla di se stesso. Dio si autopresenta. Quindi, avete capito? Chi sono io che sto parlando? Chi sono io che sto presentando questo servo del Signore? Sono proprio io. E quindi... Così dice il Signore Dio, e sarebbe Yahweh, il tetragramma qui che c'è dentro, cioè sono proprio io, sono colui che sono, sono colui che fa essere. Dio presente e porta se stesso e il, il profeta, il servo, il re è chiamato a portare questa presenza che crea i cieli e li dispiega. Quindi è questa azione continua di creazione che Dio continua a portare senza sosta senza fine cioè sì c'è stato un inizio di questa creazione ma sembra che il Signore sia lì che dispiega i cieli come una tovaglia sembra che sta apparecchiando i cieli che eh, distende la terra con ciò che vi nasce, come un tappeto che butta per terra, con ciò che vi nasce. Quindi c'è come un tappeto che viene steso e poi c'è tutta questa germinare, con tutto quello che nasce, con tutto questo germogliare, con tutta questa vita. il germoglio, Isaia 11 c'è una vita eh, che attraversa, che ci attraversa potremmo dire, c'è una vita che nasce, c'è una creazione che continua e noi siamo abitati da questa vita, noi germiniamo continuamente ogni giorno, siamo creati e ricreati, Dai il respiro alla gente che l'abita, adesso lui continua a dare il respiro, e l'alito a quanti camminano su di essa, potremmo dire anche la forza, non solo il respiro, ci dà continuamente la forza per camminare su questa terra, ci dà quindi continuamente anche il motivo per camminare su questa terra, è una relazione unica e forte che il Signore vuole con noi, perché il Signore ci ama, e si è preso e si prende cura di noi. Ecco questo versetto 5 che esprime questa germinazione. Sembra che il Signore voglia che davanti a noi si stenda questo manto. Vediamo quello che Lui sta facendo. Ci vuole partecipi della Sua creazione. Ci vuole testimoni. Perché solo se noi contempliamo... Se noi ci stupiamo di tutto quello che lui sta facendo, potremo avere la forza per essere suoi annunciatori. Quindi è bellissimo questo ehm, brano cerniera, questo versetto 5, dove il Signore manifesta la sua opera, manifesta la sua creazione io il Signore ti ho chiamato per la giustizia entriamo nel versetto 6 è il Signore che crea e che chiama è il Signore che plasma quindi in questo creare c'è il senso del plasmare Adamo del formare, del dare forma a quest'uomo che nasce io il Signore ti ho chiamato per la giustizia ti ho preso per mano quindi questo essere plasmato ed essere sollevato, aver ricevuto la vita dal Signore stesso, è il Signore che ci sta creando oggi, in questo momento, che ci dà la vita e ci prende per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. È come dicesse, sì, io ti ho plasmato come qualcosa di morbido ti ho fatto, ma ti ho reso anche allo stesso tempo duro e il termine che viene utilizzato in questo stabilito è lo stesso termine del firmamento, questa eh, realtà dura che sostiene il firmamento, no? cioè c'è cioè come una cosa dura, una eh, corteccia, un qualcosa che sostiene il firmamento perché non ci cada in testa in certo senso, no? E la stessa cosa dura che ha fatto il firmamento è eh, siamo noi, sì siamo morbidi, siamo stati plasmati, ma anche siamo stabiliti, cioè siamo resi forti in questo essere, Sono, ti ho reso forte come alleanza, tu sei una roccia in fin dei conti, sei qualcosa di forte che può manifestare questa alleanza del popolo ed essere luce delle nazioni. Quindi è come ti ho stabilito sulla roccia, ti ho fatto roccia, ti ho reso qualcosa di forte e di, pensiamo a Geremia, no? il bronzo. No? Questo. E quindi ci vuole anche una certa eh, durezza, cioè quindi c'è la plasmabilità è la mitezza ma anche la forza, la durezza in questo e luce delle nazioni perché tu apri gli occhi ai ciechi quindi c'è una situazione di intorpedimento nel popolo di israele c'è una situazione di tenebra c'è una situazione di fiacchezza e di mancanza di speranza un po' una situazione depressiva potremmo dire no? Bisogna uscire da questa situazione depressiva, sentire la forza di Dio. Poi e faccia uscire dal carcere di prigionieri. Allora, prima dà la luce per vedere dove devi andare. E quando hai la luce per vedere dove devi andare, hai anche la forza per attuare, no? È un po' la colletta che stiamo leggendo questi giorni e in questa mh, prima settimana del tempo ordinario, no? Eh, da signore la luce per vedere ciò che il tuo popolo deve fare e la forza per attuarlo no? anche qui c'è un po' questo significato dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre a volte può essere un'autoreclusione. No? quando uno non ha speranza quando uno non ha fiducia quando uno non vede vie di uscita e invece ci vuole innanzitutto la luce per illuminare gli occhi e poi anche la forza. Io sono il Signore, questo è il mio nome e quindi riprende ancora l'autopresentazione. Questo è il mio nome, qui sono proprio io, questa è la mia persona, non cederò la mia gloria ad altri e il mio onore agli idoli, cioè io non vengo meno, non cedo a patti, quindi io ti sostengo, non avere paura bisogna che andiamo avanti quindi si crea un'alleanza forte tra il Signore e il suo servo i primi fatti ecco sono avvenuti e, io e i nuovi io preannunzio quindi cioè, avete già eh, ricevuto diciamo così l'anticipo l'antipasto avete già visto che cosa sto facendo quindi sono credibile ma succederà molto di più e molto meglio e i nuovi io vi preannunzio, vi preparo, quindi c'è questa dimensione profetica, prima che spuntino, qui è proprio la pianta, il germoglio, quindi richiamo un po' il versetto 5, quindi questa creazione che germoglia, c'è pieno di vita in sostanza vuol dire. Prima che spuntino ve li faccio sentire, ve li faccio ascoltare, ancora prima che avvengano vi faccio entrare in questo mondo che deve venire. Quindi vediamo come questo testo è un testo pieno di speranza, pieno di fiducia, pieno di forza che apre al futuro.